In questo video vorrei parlare della, se esiste, relazione-rapporto tra i tassi di interesse delle banche centrali e i tassi di cambio delle varie valute, come per esempio euro-dollaro, sterlina-dollaro, eccetera eccetera. Prima però di partire con questa breve lezione che però ritengo molto importante soprattutto per chi vuole approfondire il forex trading e quindi per tutti i forex trader all'ascolto, vi chiedo se potete lasciare un bel like alla fine del video ed iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Adesso partiamo subito con questo rapporto tra tassi di cambio e tassi di interesse. Per partire e per farvi capire bene quanto è importante questo rapporto voglio fare un esempio. Mettiamo che eh, una banca dove noi depositiamo per esempio 100.000 euro ci dia l'1% all'anno di rendimento su quei 100.000 euro e dopo un po' di tempo arriva una banca differente che ci propone sullo stesso investimento di 100.000 euro di darci non l'1% annuale ma il 3%. È ovvio che se da investitore devo andare a capire eh, cosa fare? Andrò probabilmente a spostare una parte o oh, totale eh, investimento di 100.000 dalla banca che mi dà l'1% alla banca che mi dà il 3% e quindi probabilmente in generale il mercato andrà a fare la stessa cosa e quindi cosa succederà? Succederà che aumenterà la domanda di, quei, eh, di quel tipo di deposito di quella banca quindi quando la banca centrale aumenta i tassi di interesse diciamo che va a aumentare eh, gli investimenti possibili che sono denominati nella sua moneta. I tassi di interesse eh, più alti, quindi quando la banca centrale alza i propri tassi, tendenzialmente porta a eh, altri rialzi dei tassi, che principalmente sono tre, e sono i rialzi dei tassi interbancari, cioè eh, praticamente le banche tra di loro si prestano i soldi e quindi i tassi di prestito tra le varie banche. Poi eh, aumenta i tassi dei prestiti, quindi eh, i tassi sui mutui, sui leasing, e sui prestiti in generale, ma anche sui depositi. E poi aumentano solitamente i tassi dei titoli di Stato di quel paese. Il rapporto tra tassi di interesse e il valore eh, della valuta passano proprio per il rendimento diciamo, dei titoli di Stato. E se noi andiamo a vedere un po' lo storico di svariate valute, troveremo in effetti della grandissima correlazione tra queste cose. Vediamo infatti un esempio sull'euro-dollaro, ovviamente l'euro-dollaro per chi è un forex trader insomma, conoscerà bene il tipo di eh, coppia di valute, è la coppia di valute più liquida e più scambiata. E possiamo andare veramente a riconoscere dei movimenti che in effetti sono molto molto correlati a questi rialzi o meno dei tassi di interesse. È sempre ovvio che si parla anche delle aspettative sui tassi di interesse, non solo del rialzo o ribasso reale, ma anche sull'aspettativa che la banca centrale fa nelle varie riunioni di politica monetaria ogni volta che ogni mese richiama la sua politica monetaria. Per partire vorrei vedere con voi i eh, rialzi dei tassi di interesse della Federal Reserve degli ultimi anni. Come potete notare dal prospetto che abbiamo qui sopra, eh, vediamo che dal 13 dicembre 2017 1,5, 21 marzo 2018 1,75, c'è cioè stato un rialzo progressivo dal 2017 fino esattamente, guardate un po' al, eh, diciamo, il rialzo massimo fino a fine del 2018 per poi avere, vedete, un po' di ribasso fino ad arrivare con il ribasso pesante appunto proprio mh, che c'è stato eh, nel momento dell'anno scorso eh, dell'inizio della pandemia da Covid-19. Quindi eh, vedete proprio questa cosa, quindi dal 2017 rialzo fino all'inizio del 2019 dopo un leggero ribasso e poi ribassone, quindi in questo caso andiamo a vedere e, e, e in questo caso con la banca centrale europea che invece non muove diciamo, i tassi di interesse esattamente, ve lo dico subito, da, eh, dal 10 marzo del 2016 tenendoli praticamente a zero. Allora, in questo caso vorrei prendere l'ultima parte, proprio per farvi capire. Abbiamo visto che eh, il, questo grafico settimanale dell'euro-dollaro, dal 13 dicembre 2017, quindi da, dall'inizio del 2018, c'è stato praticamente pian piano un rialzo dei tassi. Sono proprio qui, in questo, in questo, in questo grafico di euro-dollaro settimanale, e qui abbiamo proprio l'inizio guardate qua, del 2018, quindi con una ulteriore fiammata long dell'euro-dollaro, e poi il dollaro che ha iniziato quindi ad avere una politica monetaria più eh, come dire mh, più restrittiva si dice quindi eh, con un rialzo dei tassi di interesse eh, in questo caso vedete che l'euro dollaro ha iniziato un movimento eh, ribassista che in realtà seppur con dei rialzi ovviamente dall'altra parte avevamo l'Europa con basso rendimento se non nullo rendimento, fino a che siamo arrivati praticamente a febbraio, metà febbraio del 2020, primi di marzo, che c'è stata la prima fiammata long e poi ancora la seconda fiammata e poi siamo arrivati praticamente a fine anno del 2020 con questo tipo di situazione. Vediamo a cosa corrisponde, cioè primi di marzo, metà marzo, quindi tra marzo e aprile del 2020 andiamo a vedere la tabella dei tassi di interesse e notiamo che dal 3 di marzo 2020 c'è stato un grandissimo ribasso da parte della Fed con poi un ulteriore taglio pesante di tassi di interesse il 15 di marzo quindi praticamente avevamo due valute che se prima il dollaro era una valuta ad alto rendimento chiamiamola così rispetto all'euro quindi pagava e quindi se riprendiamo il discorso di prima, gli investimenti anche in quella valuta potevano aumentare, quindi c'era più a perché quella valuta pagava, diciamo. no. Eh, nel periodo in cui c'è stato a marzo appunto dell'anno scorso, c'è stato un ribasso di interesse, anche l'aspettativa ovviamente di mercato, cos'è stata? È stata quella di eh, un abbassamento, tolgo via e magari vado a investire in altro. E questo ha portato quindi un ritorno di forza di euro, quindi più a di euro, che ha portato fino a, praticamente i primi di gennaio, ad avere un movimento rialzista anche molto importante. Adesso che eh, si riparla, vedete le aspettative, non c'è ancora stato nessun tasso di interesse, di interesse rialzato, ma ci sono le aspettative che eh, sembra, eh, andando, come riprendendo anche il video che ho fatto sul dollaro americano di, qualche, eh, di circa dieci giorni fa, eh, le aspettative di politica monetaria, perché ovviamente queste riflettono anche l'economia americana, sono aspettative più restrittive, quindi si parla di un'economia che può essere più rapidamente fiorente rispetto a quella europea, quindi tassi di interesse che verranno alzati, eccetera, eccetera, e quindi questo porta nelle aspettative degli investitori di già andare a trovare, per esempio, investimenti in valuta denominata in dollari come più interessanti, con più appeal. Questo ovviamente nella coppia euro-dollaro è molto chiaro, noi potremmo prendere anche le altre ovviamente e vedremo questo quindi diciamo che noi quando andiamo a fare un certo tipo di trade sul forex abbiamo anche questo come supporto operativo dobbiamo cercare di capire anche in ottica macro della macro picture di mercato anche che tipo di momento stiamo vivendo e quindi se siamo in un momento di eh, appeal su quella valuta o meno se siamo in un momento di bilanciamento eh, come magari è un po' più quello attuale che si sta ribilanciando, ovviamente quindi capire anche queste dinamiche ci può aiutare ad avere una consapevolezza di attività, soprattutto sul mercato del forex che ci permette questo, che si parla sempre di un'economia contro un'altra, per riuscire a operare con più cognizione di causa e anche nel caso in cui si voglia mantenere un trade più tempo, meno tempo, si ha una appunto, consapevolezza, una coscienza diversa nel modo eh, di operare. Anche nel trading che faccio io, che a dei momenti in cui, eh, per esempio, posso portare delle posizioni anche over week eh, mantenendole più settimane e in situazioni in cui magari ho degli investimenti in dollari, in euro, eccetera, eccetera, che possono invece. Durare meno, quindi andando a prendere proprio quei micro, chiamiamoli così, movimenti di qualche giorno che fa una valuta contro un'altra. Ecco, Questo volevo oggi eh, così approfondirlo, eh, molti di voi magari sono ancora all'inizio del mercato del Forex e quindi sono, eh, stanno prendendo degli spunti, noi dobbiamo guardare sempre il grafico ma sapere quali sono i market mover importanti, che non sono le mini news che tendenzialmente non influiscono in vera maniera sulla coppia di valute ma invece queste macro situazioni che invece a livello poi nella, diciamo di quello che si vede poi nei prezzi si vanno a vedere quindi cercate sempre di cerchiamo sempre mi metto dentro anch'io di operare non solo perché vediamo una certa situazione eh, no, eh, anzi, io in primis ragiono sempre, cerchiamo di capire, ragionare, siamo, stiamo comprando bene, stiamo vendendo male, stiamo vendendo bene, stiamo comprando male, stiamo in una situazione dove eh, in effetti anche ragionando rispetto a una strategia di trading, un metodo di trading, ha senso magari tenere in posizione più tempo, ha senso uscire, ha senso cercare dei piccoli, oppure magari movimenti o magari cercare di andare un po' più spinti. Tutte queste cose fanno parte poi della vita di un trader e io cerco comunque di trasmettervele sempre in modo molto trasparente. Bene, allora anche questa lezione è, è finita. Io ovviamente vi ricordo nuovamente di mettere mi piace se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ovviamente ci rivedremo al prossimo video per un'altra pillola di trading interessante. Grazie a tutti e un saluto.